Ma buon venerdì. Bo ciao ciao ragazzi! Molto bene, siamo qui per l'episodio 6. Bravissima. cioè sono già 6 puntate. Mi sono preparata, molto bene. Ma non lo diciamo, vero? Che Perché abbiamo guardato per secondi fatto... fa. No, no. Allora, oh, ragazzi, Vabbè. io una certa. Ma stamattina ho anche mal di testa. quindi No, sono... allora, no. Ho già fatto metà della mia giornata stamattina. Ma che cos'è questo suono? Ah, L'allarme fuori dall'ufficio. Esatto. Eh, eh, Molto grazie. Eh, chi inizia? Eh, no, inizia tu. Io? Oh, mamma inizia io, Inizia tu, eh. oh, Mamma mia. Ho oh, una certa. È una certa. Io peggio di lei. Quindi, allora, visto che ci siamo lasciati il venerdì, io parto dal sabato a raccontarvi. Vediamo un po' se così ci vedo. Allora, prima di tutto, lo sapete, faccio sempre l'autista, bla bla bla, vediamo cosa c'è sempre. Anche la mia. Ah, sì, sì, certo. Anzi, tra l'altro eh. lo sai che il 7 giugno ti tocca, ti, no? mi to Sì? Ti tocca? Sì, sì, sì, sì, sì Ti non prenoto. So, non c'è problema. <ride> perché io la devo prenotare. <ride> è ovvio. No, tra l'altro, utilità... tra l'altro davvero, grazie. Ma perché... Massimune. Vabbè, comunque è sabato. Sabato l'ho portato da Stella, bla bla bla. Alla sera è andato alla festa... Di Alessio, che è praticamente quasi un nostro parente, eh, eh, ha fatto 18, ha anni, fatto 18 anni anche lui. Auguri, Alessio! Un bacione, che se non vedrai mai fa niente. Eh, e quindi è andato alla festa di Alessio in una discoteca, lui l'ha fatta. Invece, mio figlio Nova, poi gli racconto. Poi la domenica eh, è ritornato da Stella perché vuoi rimanere senza un giorno eh No. L'amore no. è l'amore eh. E lunedì Io vuoi rimarrei rim anche su, due, tre, quattro E lunedì di, di nuovo Stella. No vabbè non ci potevo credere Oh eh, amore io, sono giovani Io lunedì ho detto ma no basta Alessandro ci... Cioè l'hai vista sabato, l'hai vista domenica Lunedì ma studiassi sì, col cavolo L'ho dovuto portare a Fiordaliso è abbastanza lontanuccio sì. da noi sì. però vicino a stella così si sono incontrati, siamo stati lì abbiamo mangiato insieme vabbè. però devo dire che Paola è una brava mamma anche se lei si spaccia per bad, momo, bad mom perché comunque è sempre, nonostante lui la faccia incappeare sì. come pochi in pazziare, in sì. lei è sempre <ride> è sempre carina e infatti, ehm, cosa c'è scritto il martedì? che abbiamo litigato perché non per non per l'autista, non perché vede troppo stella, non perché non studia, non perché... <ride> non lo so, abbiamo litigato per problemi mh, molto seri, direi. Diciamo eh, che ci siamo sfogati, benissimo ce ne siamo detti di tutti i colori, però devo dire che poi dal giorno dopo... Cioè io ho riacquistato un po' il ruolo di mamma, no? Perché quando si diventa troppo amici non va bene. Quindi io ho riacquistato un po' questo ruolo... E dicevo, se vuoi che ti porti, uè, mi devi uè. anche chiedere, per favore, cioè, ma puoi? Giusto? Ma anche per favore, ma non mi puoi portare? E quindi eh, siamo rientrati nei no, nostri rambi. Me, sai che ti tocca? <ride> Vabbè, ma tu lo puoi fare. No, no, no, lui, io no. No, La gentilezza, chiedi, e l'educazione. Sì, che poi non è vero che fai così, me lo chiedi no, gentilmente. No. Uh, comunque la um, scuola guida sta andando avanti sta facendo di nuovo la teoria ha fatto la visita um, oculistica. oculistica ci vede ci vede e mi sembra di aver capito che non, non ha l'obbligo lenti ah, meno male. Uh, mi sembra di aver capito non è come noi c'è una certa no ha uh, prenotato l'esame teorico agli inizi di luglio prima di andare al mare va bene poi, eh, ci siamo quasi, diciamo, l'ultima cosa che devo dire è che è arrivata qui in ufficio, la... beh, beh sì, tanto questo video va domenica, cioè, poi Stella sa già tutto. Praticamente è compleanno di Stella, sabato, domani, 26. Domani, 26. Stella! Mua, un bacione, grande, grande, 16 anni, raga. Ma quando l'abbiamo avuto noi? Sì. <ride> C'erano i pterodattili che volavano. <ride> tu c'eri? Io c'ero. <ride> io anche. Io ero già con te. Esatto. Noi già fatturavamo insieme. No, oh, vabbè. Comunque sono molto emozionata e commossa e le faccio tantissimi auguri. Auguri, Auguri. Stella, anche se io non ti conosco, ma è come se ti conoscessi. conoscesse. Esatto. Perché Paola perché mi parla sempre. sempre. Di te eh, e quindi, so che sei splendida. Sì, è una brava ragazza. È bellissima, intelligentissima abbiamo fatto questi abbiamo preparato Cosa ci avrà trovato in ale? Ma <ride> non sei... <ride> scherzo. <ride> scherzo, perché Paola <ride> sa che praticamente fin dal primo giorno che eh, l'ho conosciuta e siamo arrivati qua, lei ha sulla scrivania un cubotto con le foto di Alessandro. Ah, sì, sì, sì. E io le ho sempre detto non prendermi per una brutta persona però tuo figlio è fighissimo, perché era già figo quando era piccolo. Adesso che è diventato grande, è veramente un bel ragazzo. Quindi... E quindi qualcosa ci avrà trovato. Sì. Diciamo la, la mia era una battuta, poi Alessandro una... lo conosco veramente da... È, è carino con lei, eh. Da mille anni. No, Carina, ma è è gentile. Ieri, ieri l'ultimissima, siamo andati per lei alla Decathlon, te l'avevo detto, per prendere dei costumi che oggi le porterà, perché al saggio eh, lei fa nuoto sincronizzato. Quindi le abbiamo comprato noi costumi, lei sul cellulare che guardava i colori, cioè da morire da ridere, e oggi li riporta. Quindi domani c'è eh, no. il compleanno, lui sarà là con lei, festeggerà. Abbiamo fatto delle due borsette firmate. Io vorrei, io novembre, vorrei la guittà novembre E io parlo. Mi sa mai che magari... E basta no, ovviamente mia... sto scherzando. No, non potrei mai. <ride> no, lo specifico, perché a que... magari qualcuno... A qualcuno dice: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì esatto. No, no, eh. <ride> basta, sì, sì. la mia settimana è così, è stata, è stata così, molto intensa. Molto intensa. Bene, la mia invece, sabato abbiamo aperto la stagione del barbecue, quindi abbiamo fatto ah. ufficialmente il giardino fischiandoci nel pioggia, freddo, vento, tempesta. È vero perché il tempo eh, esatto. non era bellissimo. E Quindi abbiamo avuto degli amici a cena mm -hmm. e ci siamo goduti il barbecue, ma pur mangiando dentro, però abbiamo aperto la stagione ah, del barbecue. Poi, invece, domenica è stato il sessantesimo dello zio di Fabrizio, ah. che io saluto. Oh, tutti a maggio! Tutti a maggio, è vero! Eh, eh, quindi, toro! Moro. Però, Toro, com come sì. il mio ex, sì. invece ehm, Alessandro sì. e Stella sono gemelli. Ah, mm, è già passato nell'altro. segno e... ah, Sono cuspidi? O oh, no? No, già fatto. Transit... No, la cuspide è quando. Non lo so. No, vabbè, no, dal 2021 cambia. Il segno. Sì, ho no, ho ragione. Mm. Quindi, dal 26 e il primo giorno e gemelli. Gemelli, come fanno ad andare accordo? Due segni uguali si possono? Perché forse si conoscono. Io con un altro leone non lo so! Non lo so. <ride> tanto non andavo ne d'accordo neanche. Ma quello che ex. faccia tanto l'ascendente, sai? Perché eh, per esempio eh, io sì. sono scorpione, ma ho l'ascendente toro. Ah, il toro ecco. è uno dei segni più permalusi dell'oroscopo, quindi sono più. Per... Sì, no, no, no. Antonio no, vedi? Sì, sì. Tu ci dovrebbe essere. Sì, vedi? Vabbè. Eh no, vabbè, comunque. Domenica. Eh, domenica siamo andati sì. al 60 dello zio mm. di Fabrizio, che quindi rinnavo gli auguri e con i miei suoceri che tu ben sai.. <ride> è una gioia è è una, una gioia, gioia essere con esatto, loro sì, sì. e quindi non sto a tediarvi sì, sì. con queste cose ma vabbè portiamo pazienza perché penso che alla loro età forse non e... sarò anche peggio Ma sarò sì. sempre qua a fatturare <ride> con te <ride> perché sì, io è ti sicuro che ho 150 anni esatto e quindi abbiamo fatto quello e poi la settimana è stata un, mm -hmm. un po' intensa anche la mia perché come al solito sono incominciati gli allenamenti di ELE di tavolo. Non eh, chiamatelo ping pong. Eh. E Lei va sempre solito tra gli alti passi, anche se devo mm. dire la verità, in un periodo di allora abbiamo vesticciato ieri sera, Aia. Aia, Vabbè. mi è venuto in mente una cosa: che venerdì scorso siamo andati fuori a pranzo con degli ex colleghi. E c'era sì. quindi è stato bello rivederla. Sì. Cresciutissima, altissima, biondissima, biondissima, cioè, faceva. Faceva. <ride> Come si dice, il confronto con me, no no, è leggermente più alta. Sì, lei è praticamente è ha il corpo praticamente di una giovane ragazza, sì. no, però la testa ancora di una bambina. Sì, senso, è comunque 12 eh, anni, 12 anni. Ma, ma anche Andrea che la guardava, era rima è rimasto è rimasto perché è cresciuta tantissimo. È cresciuta davvero tantissimo. Sì. Vabbè comunque carattere, poi io non ho un carattere facile lei neanche, l'ha preso da me, è permalosissima anche lei. E vabbè, Però ci si deve scontrare con il figlio, sì. no? Perché Ma a me quello che ti perché piace è, è perché lei è abituata a ragionare, quindi eh. quando io le dico no per qualcosa, lei mi ribatte chiedendo spiegazioni: certo. cioè lo vedi che comunque ti ribatte ragionando. Eh. A volte è proprio il capriccio da bambina di tre anni, vabbè. a volte invece ragiona. E ragazzi a volte sembra veramente una cinica di 40 anni eh, però vabbè, eh. comunque sia quello che mi piace che usa la testa certo, certo. e niente poi sto lavorando gli maglia mm -hmm. e ho una gallina che mi hanno chiesto poi abbiamo fatto l'estrazione degli orecchini da vinto te li mando e mente: ha... si è fatta viva esatto quindi grazie eh, io ho aspettato perché appunto abbiamo rifatto l'estrazione mm -hmm. quindi questa settimana, sabato, vado a spedire sia la box creativa okay. che eh, gli orecchini. Gli orecchini. Eh, e poi che altro ho fatto? Ah, ho una notiziona. Sono stata nominata moderatrice in un gruppo Facebook. Yeah, yeah. 4.000 e complimenti! <ride> sì, sì, sì. è stato aggiunto improvviso, non me l'aspettavo e sono felicissima, onoratissima di così caso, Facciamo di essere all'altezza, io non ho mai moderato niente. Eh, vabbè, eh, vabbè. Ma sì. E basta, poi che altro ho fatto questa settimana? lascia? Oh, ah, ho provato il mio nuovo Trespolo mm, che Trespo? ho <ride> portato ah, Hong da Hong Kong. Che ho portato da Hong Kong e niente. Quindi, Paola, la sto tediando perché vanno bene le mani, non vanno bene le mani. Eh, si vede, non si vede. Quindi, a proposito, ci hanno detto che non si sente bene. Ah, in è vero, questo fateci video. sapere. Se... E infatti, oggi ho gridato. Infatti anche Lala ti ha sentito! Ah, parliamo del mistero della mia tesserina! No, ho pronunciato... E fa niente, ah, tanto non si capisce. E... <ride> C'è stato il mistero di una tesserina. Tesserina. tesserina. Avete presente quelle tesserine che servono per entrare... Un badge? Si uh -huh. chiama badge? Chiama si badge. Beh, però in italiano tesserina, giusto? Badge. A me piace di più l'italiano, quindi... <ride> E io lo avevo perso quindi ho chiesto alla persona incaricata se dolore, potevo averne un altro mi ha fatto un pochino di ricepusta però e vabbè, vabbè. E... appena presa ma la cosa divertente è stata siamo andati a, a ritirare la tesserina io e lei perché siamo sempre insieme e, e, e dico prima di uscire dall'ufficio vedrai che adesso che ho la tesserina <ride> nuova sicuramente trovo quella vecchia ed è spuntata magicamente sulla mia scrivania secondo me era o sotto la tastiera o sotto, Ma l'ho spostata o sotto anche, i, anche la cosa blu l'ho spostata cose blu O in mezzo ai voli Perché sapete che in mezzo no, ai voli No, in mezzo ai voli, me li ho dati nuovi questa settimana Io no. una settimana <coughs> ho una coperta Non lo so Vabbè, comunque sia Può essere, essere caduta dal soffitto eh, basta, Adesso ne abbiamo due, quindi una l'abbiamo tenuta esatto. nascosta Per Di, per non dire niente sì. Sì. sì perché avrei fatto una più giudiccia <coughs> Non ditelo Vabbè, eh, e basta. Eh, basta Io ho aperto una nuova <coughs> rubrica Mm? Eh, che è Ask Ale che si terrà lunedì e quindi okay. se avete domande per quanto riguarda il cucito, la maglia quello che volete Fate eh, o anche se volete sapere qualcosa di me chiedetemi e, e io lunedì vi rispondo esatto. quindi lunedì ho già un paio okay. di, di domande adesso vedo perché sono due cose abbastanza lunghette quindi mm. magari faccio una domanda lunedì e una eh, domanda no, lunedì comunque lunedì eh, ci sarà questa o nuova se, cosa di tempo negli anni esatto, sul, sul mio piccolo canale perfetto e io vabbè eh, vi ho messo qualche video pochino però vediamo di adesso di, di riprenderci un po' ecco comunque basta esatto. eh, buona settimana esatto e ci rivediamo a noi mm -hmm. e a voi esatto fate le brave <ride> <ride> e auguri a chi fa gli anni esatto tutto. ciao collega ciao collega arrivato nel frattempo siamo due star. dobbiamo andare a lavorare e ci tocca esatto vabbè Wow, bacioni, alla prossima! Ciao ciao, ciao raga! spingo